Benissimo. .Stop alle discariche, stop al turismo eh, dei rifiuti in giro per il Lazio, per l'Italia e per l'Europa, Roma quinta pagina e recupera un ritardo storico inaccettabile per diventare una città più pulita, eh, più verde, più efficiente, più decolosa. Quale sarà l'impatto eh. su Santa Palomba e cosa possiamo dire a chi vive in quella zona? Ah, L'impianto è in una zona industriale, a differenza di altri impianti abbiamo fatto vedere che sono nelle vicinanze di zone residenziali, anche molto pregiate, a 3 km dal terminalizzatore di Parigi eh, ci sono tra i quartieri più, eh, diciamo così, il valore maggiore eh, delle abitazioni, eh, c'è il Roland Garros, ci sono eh, spazi maggiorissimi, noi siamo in un'area industriale, eh, peraltro chi sarà meno distante dall'impianto avrà i benefici eh, in termini di energetici in termini che, che spesso questi impianti possono dare. Quindi stiamo parlando di un impianto che grazie alle tecnologie che ormai da anni sono disponibili ha un impatto minore di una strada trafficata e che invece dà dei benefici al territorio come avviene in tutte le altre capitali italiane e europee.